L'intelligenza artificiale è già nelle nostre vite e sta già portando in concreto ogni giorno del valore aggiunto importante per tutti quanti noi dal, dall'aiuto quando scriviamo un'email fino alla possibilità di eh, prenotare agevolmente eh, servizi online fino alle traduzioni istantanee, insomma ci sono tutta una serie di benefici nella vita quotidiana di noi come persone già molto importanti. Allo stesso modo ci sono una serie di benefici per le aziende eh, altrettanto importanti che possono sfruttare appieno eh, insomma, valendosi tutta una serie di strumenti eh, disponibili anche eh, in open source in maniera in maniera gratuita, noi per esempio a seconda della dimensione dell'azienda mettiamo a disposizione strumenti come Market Finder oppure TensorFlow sempre liberamente fruibili e utilizzabili per l'azienda che voglia avere un po' uno scenario rispettivamente in caso di Market Finder di quelle che possono essere le migliori opportunità di internazionalizzazione oppure nel caso di TensorFlow per eh, andare a eh, ben eh, definire le opportunità per la propria catena del valore. Ecco, le opportunità eh, che sono quelle dell'intelligenza artificiale sono molteplici ed è fondamentale, come peraltro eh, è emerso anche nell'evento di oggi, eh, metterle insieme a una riflessione mh, assolutamente consapevole e attenta ai possibili rischi, ma penso che attraverso un, una visione che sia da, un, da una parte improntata all'investimento, alla valorizzazione eh, di queste opportunità e dall'altra, appunto, consapevole della necessità di eh, riflettere eh, sia in ambito pubblico che in ambito privato sulle regole, sui principi da seguire nella, poi, nelle applicazioni delle AI, eh, si possano sfruttare appieno quelle che sono le opportunità. La protezione dei personali è centrale in ambito europeo, è un diritto fondamentale dell'individuo, il GDPR ha portato un, certamente un contributo molto importante che viene ripreso a livello internazionale e in particolare ha portato all'attenzione due profili su cui a Google stiamo lavorando da anni in effetti che sono quello della informazione e trasparenza da un lato e dall'altro il principio della portabilità dei dati sull'informazione e trasparenza abbiamo lavorato anche su spinta del GDPR come stiamo facendo eh, da anni per eh, rendere ancora più evidenti, ancora più chiari gli strumenti che mettiamo a disposizione eh, oggi eh, racchiusi in un'unica interfaccia che si chiama eh, Google Account per eh, andare a eh, controllare, a eh, vedere quali sono i dati personali che si stanno condividendo con Google e, gestire le proprie impostazioni di privacy. Eh, Dall'altra parte il tema della portabilità dei dati su cui come accennavo lavoriamo da, da diversi anni eh, è fondamentale perché l'utente deve essere libero di poter scegliere i servizi migliori e quando ritiene portare i propri dati da un'altra parte. Su questo stiamo lavorando anche per rendere più agevole adesso la eh, portabilità, con altre grandi piattaforme, con un progetto che si chiama Data Transfer Project, per agevolare appunto il, il trasferimento dei dati da una piattaforma all'altra in maniera diretta, senza dover scaricare poi, e poi ricaricare i dati sulla nuova piattaforma. Quindi strumenti operativi che mettano le persone in controllo, eh, Insieme a questi, l'elemento fondamentale di cui abbiamo discusso anche oggi è la sensibilizzazione, perché questi strumenti, nel nostro caso ci sono, Google è molto attento alla, alla gestione dei dati e a dare agli, agli utenti, alle persone, tutti gli strumenti per, per gestire i propri dati. È importante che questi strumenti vengano utilizzati e ci sia una piena consapevolezza di quanto eh, fare attenzione ai propri dati personali e a come, a come vengono condivisi e gestiti è assolutamente importante in uno scenario sempre più globalizzato, eh, senza, senza, anche qui senza eh, demonizzare, essendo consapevoli del fatto che i dati consentono la fruizione di tutta una serie di servizi online che hanno cambiato le nostre vite, ma allo stesso tempo essendo consapevoli appunto del, dell'importanza che hanno.